Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi come realizzare questo leggero ma anche caldo e luminoso poncio che io ho deciso di chiamare poncio diamante blu. Questo perché luccica come un diamante e perché il colore principale è il blu. Per poterlo realizzare io ho unito due insieme, insieme due filati, ossia il filato della Mistico Filati Linea Sortilage Color numero 9 e la Lizer Real 40 al colore del blu. Ho lavorato questi due filati insieme lavorandoli con i ferri infatti questo è un poncho a ferri e vi ricordo che sul sito un centano con i filati questi due filati sono in offerta ossia in realtà c'è un pacco offerta che si chiama appunto alize più sortilege eh, che vi permetterà di avere mezzo chilo quindi 5 gomitoli di questo filato e mezzo chilo di quest'altro quindi 5 gomitoli di questo perché ogni gomitolo vi ricordo che è di 100 grammi e io per realizzare questo poncio ho, ho usato due gomitoli di alize un gomitolo soltanto di sortilegio. con gli altri gomitori avanzati sapete almeno per chi mi segue sui social che ho intenzione di fare un poncio realizzato però all'uncinetto qualcosa di simile a questo ma partiamo con questo poncio, come vi ho detto questo l'ho realizzato i ferri utilizzando i ferri del 5,5 e ho creato due rettangoli che poi ho unito tra di loro e durante il video naturalmente vi farò vedere come crearlo la lavorazione è molto semplice sono 12 giri che vanno ripetuti e danno vita sia alla parte rasata a questo giro di um, foro perché volevo comunque un poncio abbastanza leggero da poter essere indossato anche um, uh, in inverno sopra dei uh, cappotti, senza per questo risultare poi troppo pesante. E quindi un poncio che deve essere usato da solo in questo periodo va benissimo usato da solo, ma um, in inverno preferisco usarli sempre sopra delle giacche. Quest ne ho preso, preferito, preferito fare qualcosa di un po' più leggero. Questi due rettangoli, una volta realizzati, uh, mi sono venuti lunghi circa 40 scusate, uh, scusatemi, circa 47 uh, centimetri lungo 72 centimetri. Quindi, questa è la lunghezza standard. Naturalmente, questo, come potete vedere, è un poncio taglia S perché è una taglia più grande. E dovrà fare mettere almeno, secondo me, uh, qualche maglia in più. Quindi, diciamo che basandoci sul multiplo dei motivi, io direi: per una taglia M andate a montare almeno due 3 motivi in più, taglia L6 e farlo un po' più lungo. Questo, se volete, lo scollo uguale a al mio naturalmente, comunque realizzati questi due rettangoli si vanno a cucire insieme e una volta cuciti io sono andata ad aggiungere delle frange, come potete vedere non l'ho messo dappertutto ma soltanto nei lati più corti eh, delle rettangoli, quindi qui e dietro, perché altrimenti troppo eh, frange per quanto io le adori, quando poi si usano le borse tendono a incastrarsi quando andiamo a, a, a chiudere, ad aprirle. quindi ho preferito non esagerare con le frange e mettere soltanto i determinati punti un'altra particolarità di questo poncho è che voi potete utilizzarlo come volete potete anche mettere le punte in la, di, di lato e lasciare quindi qui la, senza punta quindi vi potete sbizzarrire io non ho fatto nessun tipo di bordino intorno al collo mi piace il fatto che comunque questa ad da arricciarsi all'interno mi dà un particolare effetto molto carino però voi potete fare anche un, un, un, un bordino um, o anche con i ferri o comunque con l'uncinetto detto ciò spero che anche questo poncio vi piaccia che desideriate realizzarlo se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook incentrando. Elsa, o sul gruppo facebook la libertà di uncinettare sferruzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come elza faccio con l'hashtag Concinettando con elza e mi raccomando se acquistate um, um, il filato presso la merceria coleto o sul sito uncinettando con i filati potete taggarci sulla pagina facebook merceria coleti e su instagram uncinettando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare il nostro poncio io utilizzerò due filati insieme lavorandoli contemporaneamente e sono il filato della Mistrico Filati Linea Sortilage Color, il colore che ho scelto io è il colore 09 che è questo sfumato con il blu e unirò insieme al filato della Lize Real 40 nel colore del blu. Lavorerò con i ferri del numero 5, vi ricordo che questo filato sto lavorando fa parte del pacco fetta che trovate sul sito un con i filati uh, dove c'è mezzo chilo del filato blu mezzo chilo del filato sortilegge con i quali io oltre a fare questo poncio ai ferri realizzerò anche un poncio all'uncinetto allora io lavorerò con i ferri del 5,5 e in questa um, ehm, E in questo campioncino io ho montato 22 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 a cui poi bisogna aggiungere una maglia per poter avere uh, l'inizio diciamo uguale alla fine. In realtà no, eh, voglio che eh, questa volta alla fine sia un po' eh, più, che abbia più maglia rasata, però ve renderete bene conto voi. Io nella mia um, per montare il mio poncio monterò 61 catenelle, uh, mentre scusate 61 maglie mentre vi ripeto che qui ne ho montate 22 quindi stiamo parlando di un multiplo di 3 a cui aggiunge poi una catenella quindi se voi lo volete che vi vada più che vi copra di più rispetto al mio io direi per una taglia m che dovete andare a aumentare di almeno 9 12 catenelle in più per una taglia l io direi 24 catenelle in più adesso quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro che è molto semplice in realtà i due giri verranno ripetuti per un bel po di tempo e poi verremo a fare un altro giro comunque andiamo andiamo con ordine primo giro ed è semplicissimo lavoriamo tutte le maglie a diritto in questa maniera quindi veramente semplice prima maglia primo giro tutte le maglie a diritto Quindi continuo a lavorare a diritto per tutto il mio primo ferro ho terminato il primo ferro che come vedete ho lavorato tutto a diritto secondo ferro lo lavoriamo tutto a rovescio quindi anche partendo dal primo dalla prima maglia lavoriamo tutto a rovescio in questa maniera Quindi continuiamo a fare la nostra lavorazione lavorando tutto il secondo ferro al rovescio. Perfetto, abbiamo terminato anche il secondo giro. Ora il primo e il secondo giro si ripetono fino ad arrivare a un totale di 10 giri. Quindi adesso io ricomincio a fare il giro di maglie a, a, a diritto, che sarebbe il mio terzo giro. Poi farò di nuovo il, il giro a maglie rovescio, che sarebbe il mio quarto giro. Continuo così fino ad arrivare al decimo ferro che il decimo giro quindi che sarebbe che mi ritrovo a aver lavorato tutte le maglie a rovescio. Quindi ripeto, adesso continuo a lavorare questi due giri ad arrivare a un totale di 10 e poi vi faccio vedere come continuare ho terminato i miei 10 giri ripetendo sempre il primo e il secondo adesso andiamo a fare l'undicesimo giro e andiamo a lavorare in questa maniera una maglia a diritto seconda maglia a diritto gettato prendo due maglie insieme a diritto e faccio una maglia a diritto realizzo una maglia a diritto e ricomincio gettato questo è quello che farò per tutto il giro quindi gettato prendo due maglie insieme lavoro una maglia a diritto maglia a diritto ancora gettato prendo due maglie insieme a diritto lavoro una maglia a diritto gettato lavoro insieme due maglie alte a diritto una maglia a diritto Gettato lavoro 2 maglie a diritto, una maglia a diritto, di nuovo gettato lavoro 2 maglie a diritto, una maglia a diritto. Mi sono rimaste due maglie sul ferro che lavoro entrambe a diritto, una e due. Quindi questo è l'undicesimo giro. Dodicesimo ultimo giro, vado a lavorare tutte le maglie a rovescio, quindi maglia a rovescio, seconda maglia a rovescio maglia rovescio maglia rovescio gettato a rovescio maglia rovescio maglia rovescio gettato a rovescio maglia rovescio maglia rovescio ma è gettato a rovescio quindi continuo a lavorare così per tutto il mio dodicesimo ferro lavorando tutte le maglie a rovescio in questa maniera poi, terminato qui si ricomincia da capo riandando a fare il nostro primo giro che era tutto in maglie a diritto quindi vedete dodicesimo giro fatto e vedete si creano si crea il giro di fori e adesso si ricomincia, si riparte dal primo giro quindi tutte maglie a, a diritto mai e poi maglia rovescio per 10 giri, e poi si ripete l'undicesimo e il dodicesimo giro. Vi ricordo che io ho montato 61 catenelle, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e vi dirò anche alla fine quanto mi è venuto lungo il mio rettangolo. Allora io ho finito il mio primo rettangolo e ho ripetuto il motivo per 11 volte, quindi ho ripetuto sempre i miei 12 giri per 11 volte. E ho terminato, dopo aver fatto il dodicesimo giro, andando a fare il giro di maglie alte, eh, scusate, di maglie diritte e chiudendo la mia lavorazione. Adesso andrò a fare un secondo rettangolo uguale, quindi ripetendo sempre lo stesso numero di maglie e lo stesso numero di motivi, quindi 11 motivi, e poi vi farò vedere come cucire insieme i due rettangoli. Allora, per cucire i miei rettangoli ne ho messo uno bello steso, quindi i lati più lunghi, lati più corti andando dall'alto verso il basso e prendo l'altro rettangolo e vado a cucire il lato più corto sopra il lato più lungo, partendo dall'esterno verso l'interno in questa maniera, cucirò da questa parte mi raccomando prima di cucire um, stiratevi i pezzi per fare in modo che qui non si arricci cosa che farò anche io, mettete un panno sopra passate il ferro in modo tale da appiattire che vi sarà più facile così cucire quindi prima cucitura vado a cucire il lato più corto di un rettangolo nel lato più lungo di un rettangolo e vedrete che qui vi lascerà questa parte scoperta e poi vi farò vedere l'altra cucitura da fare allora ho cucito la parte corta sulla parte lunga in questa maniera e adesso andiamo a fare l'altra cucitura e andiamo a fare in questo modo. Prendo la parte corta opposta da dove ho cucito del rettangolo che avevo messo in mm, normale, no? Quindi parte lunga con le parti giù che scendono e qui ho cucito. Prendo da questo lato e faccio scivolare il rettangolo che ho cucito. Vedete? qui ho di nuovo la parte corta e qui la parte lunga quello che ho preso e che tenevo in mano la parte corta dell'altro rettangolo lo vado a cucire partendo da qui a qui quindi ripetiamo io ho cucito la parte corta con la parte lunga del rettangolo Questo è il rettangolo inferiore prendo il lato corto da quest'altra parte quindi opposta alla cucitura faccio scendere il mio rettangolo superiore e vado a cucire il lato corto partendo dal lato dall'angolo andando in basso quindi cucirò qui in modo tale che qui si creerà lo scollo per passare la testa e tutto il poncio quindi adesso andrò a cucire questa parte questa è la cucitura che ho fatto lato corto del rettangolo sotto sul lato lungo del rettangolo che ho cucito sopra in modo che qui si vada a creare il mio scollo allora, ho terminato di cucire, quindi vedete mi si è formato lo scollo, ho deciso di non rifinirlo con un bordino ma di lasciarlo così, mi piace il fatto che comunque si piega un po' all'interno, eh, in realtà avrei voluto metterci un pellicciotto o qualcosa, però mi va bene così, ho deciso di non fare nessun bordino, lascio lo scollo così come. L'unica cosa che ho fatto è nella parte sotto, nei lati più, più piccoli, ho messo queste... Ehm, le, un po' di eh, non mi viene in te il termine in questo momento di frange ecco ho messo delle frange sia da questo lato piccolo che da quest'altro lato piccolo sotto non ho messo per tutto il bordo sotto, soltanto in questi due lati, perché non volevo appesantire troppo il poncio. È un poncio comunque leggero, che va benissimo per essere sfruttato ehm, nel periodo invernale e autunnale, sopra una bella giacca o sopra un cappottino, quindi non volevo una cosa troppo pesante che, ehm, poi servisse, che venga do, debba essere indossato da solo. Eh, quindi possiamo dire che il poncio è terminato.